Beh, la, la costruzione delle varie forme diciamo, eh, organizzative di, di Genova è iniziata subito dopo l'inverno, se non ricordo male, nella, nella primavera, sono iniziate queste riunioni che venivano fatte nella sede genovese del WWF se non ricordo male dove ci si incontrava una volta a settimana tra varie realtà dove c'erano realtà di, di ogni genere quelle che poi hanno composto, hanno composto Genova e si iniziava a discutere dei giorni di Genova non della manifestazione in quanto tale ma di tutto, di, delle motivazioni di come riuscire a costruire una partecipazione a, a Genova i vari aspetti che si fanno di solito quando si deve costruire un evento nazionale. I social forum eh, avevano la necessità, hanno sempre avuto la necessità, di mediare eh, su, per tenere insieme tantissimi punti di vista differenti, dalle reti eh, pacifiste fino ai gruppi eh, ecologisti, eccetera, eccetera, ma lo facevano partendo da un punto di vista, secondo noi, sbagliato, che era quello di mettere come dicevo prima anteporre le forme di espressione del movimento rispetto agli obiettivi allora prima si raggiunge una mediazione un equilibrio su cui siamo tutti d'accordo che è necessario ad esempio fare un corteo due piazze tematiche tre assemblee eh, un concerto eh, e poi dopo discutiamo di come ognuno di questi aspetti vada curato. invece per noi era da ribaltare diametralmente eh, il senso della discussione tra le realtà eh, che volevano partecipare ai controversi. C'era appunto la volontà di costruire un percorso che potesse portare poi a Genova e, e in, tra virgolette, in questo palcoscenico mondiale riuscire a portare i propri contenuti, quindi le proprie idee rispetto a quello che poteva essere il capitalismo piuttosto che... Tutto quello che in qualche modo avere più voce in capitolo no? a genova perché si è andati a protestare perché si diceva che non può essere non possono essere i sette paesi più grandi industrializzati più ricchi a decidere le sorti di tutti eh, si andavano a strutturare delle giornate di lotta che erano molto simili a qualsiasi altra manifestazione nazionale che andavi, che andavi a costruire mentre avvicinandoci a Genova si capiva man mano che non, potevano, non, erano, non era la solita manifestazione nazionale. Non è l'appuntamento in cui si mette in vetrina eh, un'organizzazione, ma è l'appuntamento in cui si cerca di alimentare un movimento fatto di uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno quell'obiettivo comune, cioè ribaltare i rapporti di forza tra chi ci governa e noi che siamo uh, i cosiddetti sudditi. Lì, sì. poi uno era molto giovane, stava al centro sociale, andiamo a Milano, andiamo a Padova, andiamo a Ivrea, andiamo a Davos, andiamo a Genova, andiamo dove, da qualsiasi parte dove possiamo andare a protestare, a fare... Alla fine quello che è dare visibilità a delle parole d'ordine, dei contenuti che C'è cioè un momento modo... in cui ti sembra che non puoi essere da nessun'altra parte che non lì a fare quella cosa lì. eravamo in questo campeggio in una scuola penso verso Nervi, cioè dalla parte di Genova di là, verso, verso la Spezia, insomma il lato di Genova da quelle parti, e avevamo partecipato alla manifestazione del, dei migranti il giovedì quindi nella vene venerdì notte verso le io dormivo su un furgone che avevamo lì ehm, con l'amplificazione e tutto mi ero messo a dormire lì perché mi trovavo comodo così verso le tre le 4 di notte viene una compagna di torino la compagna rappresentativa di certi ambienti che mi dice eh, abbiamo appena finito l'assemblea a ah, un altro campeggio che era un chilometro di distanza da noi, Eravamo, siamo in 2300. Abbiamo deciso che veniamo tutti all'appuntamento di domani mattina, quello del Network per i diritti globali. Mi sembra che questa fosse la sigla, e eh, veniamo a quello perché riteniamo che sia importante venire lì. Eh, eh, beh, io ho preso atto della cosa, poi ero mezzo addormentato, quindi non è che mi sono messo, ho fatto chissà quali eh, ricostruzioni e altro, e, però poi al mattino quando li ho visti arrivare dietro uno striscione con scritto Smash Capitalism, uno striscione nero con scritto Smash Capitalism, che erano in 3 o 400, eh, ho preso atto della situazione. Poi, da lì si è costituito quello che è il blocco, cosiddetto bloc, black block, di quella giornata di Genova, nella giornata del venerdì: eh, nel senso che, fin dall'inizio, hanno iniziato a, ad assaltare banche, a danneggiare agenzie assicurative. Io sono andato in moto. Io sono andata in treno, quindi il treno c'era, c'era. poi se fosse stato organizzato dal Centro Sociale a Scatassuna sicuramente il treno che partiva da Torino c'era. Che giorno sei scesa? Il venerdì, noi siamo partiti il venerdì mattina, quindi in realtà siamo arrivati là nel primo pomeriggio, siamo usciti dalla stazione e c'era e c'era già un corteo che correva, c'erano già, già scontri, quindi noi siamo scesi dal treno, chi è arrivato il venerdì col treno non ha potuto in realtà partecipare dall'inizio alla fine al corteo, perché noi siamo arrivati alle 2 di pomeriggio, siamo usciti dalla stazione e abbiamo iniziato a correre, perché ci siamo trovati già in mezzo a una situazione di... Di, di delirio, di sì, da quel punto lì arrivati a... Gel, da, chi è sceso dal treno quel giorno hai solo dovuto riuscire ad arrivare poi al campeggio in realtà per dove andare a dormire perché non c'erano già più piazze di concentramento, mi sembrava già che ci fosse una situazione in cui tutto era un po' saltato compagni e le compagne che erano lì presenti in piazza colti di sorpresa dall'arrivo di, di questo spezzone che poi nel tempo anche in pochi momenti, insomma nell'arco di un'oretta è anche raddoppiato, triplicato e quindi ha assunto una dimensione particolarmente grossa e tutto quanto, i compagni chiedevano cosa possiamo fare, io in quel contesto lì non posso, ho detto semplicemente la mia c'è poco da fare, o li portiamo all'attacco del, della zona rossa che comunque per quello che mi riguarda io nella giornata del venerdì non l'ho mai vista cioè le reti vere e proprie della zona rossa non le abbiamo mai viste o li si porta avanti e si va in là e quindi ci assumiamo questo tipo di responsabilità o se no altrimenti assisteremo alla situazione che poi si è venuta anche a creare nelle ore, nelle ore successive di fatto poi la polizia ha cercato comunque di, eh, in quel momento lì è venuta lei avanti e, e quindi ci si è dovuti confrontare con loro e ci si è separati in diversi eh, tronconi e la manifestazione ha assunto questa dimensione qua, chi è andato in centro verso Marassi definirei così, e chi è andato verso la foce dove c'erano i concerti e, e poi ha preso il lungomare e poi ha preso altre strade per poi ritrovarsi al pomeriggio nell'area dove poi successo, sono successi gli scontri più gravi e seri. Guarda, quella guarda! Eh, gli americani! sono passati tanti anni non c'era travaglio non c'era il fatto quotidiano ma c'erano già tanti come si può dire venditori di fumo gente che crede alle favole alle favole cioè la polizia che attacca i manifestanti pacifici e non attacca nella via successiva il bloc, i black bloc o comunque i manifestanti radicali non era così semplicemente la polizia tra una via dove ci sono 200 armati tutti pronti allo scontro, è una viuzza o una via dove ci sono dei pacifisti o pacifisti o comunque eh, soggetti, compagni o compagne legate o, al mondo dell'associazionismo, della non violenza o, o della cosiddetta società civile, qual è la scelta che fa? Naturalmente va all'attacco di quelli che sono i pacifisti inermi e non da quelli che, con cui si troverebbe in una situazione spiacevole. Quelli, però questi sono film che si fanno sempre, i complotti e tutto quanto, quando in verità, quando c'è queste situazioni di piazza, le cose sono molto più, più semplici e molto più lineari. E' le cosiddette Molotov della scuola Diaz, un mistero. Ma non c'è nessun mistero erano delle molotov moloto, delle bottiglie incendiarie fatte da compagni e compagni che le hanno portate in piazza quel giorno lì per usarle, ne hanno usate una parte qualcun'altra è rimasta lì, i poliziotti le hanno prese e le hanno portate ce l'avevano sul cellulare e le hanno posate alla scuola Diaz di ma non le hanno costruite loro, su questo ci metto la mano nel fuoco, se vogliamo nel fuoco vero e proprio perché erano erano, mh, avevano anche un marchio particolare, quindi venivano dai colli piacentini e cremonesi da quelle zone lì e quindi so benissimo come sono andate le cose. Tu eri con noi, sai quando abbiamo preso quel viale che andava verso il campeggio, che poi c'erano quelli che si facevano dietro, però poi a un certo punto da una via arrivano la polizia, sai, non alla caserma. A un certo punto, da una via, che era bella grossa, arrivano tutti i cellulari, perché avevano iniziato a sfasciare banche, e loro sono arrivati, cioè non avevano coscienza di chi c'era lì. Sai che, allora, ci siamo messi tutti, sia il network, sia i... Sia i beh, insomma, tutta la gente che c'era lì, li abbiamo attaccati. E quelli sono, hanno invertito la, il cellulare, hanno fatto manovra a scappando, però uno è rimasto quasi bloccato lì, che è sceso il poliziotto con la pistola. Non te lo ricordi su questo episodio? Poi ho detto cazzo qui si scappa già. fai quando scendono con le pistole si mette marca male. <totipo> fantastico mondo del cinema e stavo partecipando, come in reparto di scenografia, a un film che si intitola eh, I banchieri di Dio, sul caso Calvi, anche lì misteri nazionali e internazionali di Giuseppe Ferrara, credo che sia morto. E avevo uno scenografo molto sensibile a queste, queste tematiche, si chiamava Davide Bassan, purtroppo è morto anche lui, una delle migliori persone che ho conosciuto nel mondo del cinema. <ride> Cinematografare non sono un gran che <ride> Fatto sta che è venuto anche tante volte all'ASCA anche lui, e gli ho chiesto, senza mentire su mutuo e cose, io gli ho detto: guarda, è morto sto ragazzo, io voglio andare perché c'è cioè quello come dicevamo prima, la ragione che ci ha spinto un po' tutti, almeno parlo per me, ad andare che quello poteva essere uno, di, cioè uno, uno chiunque di noi, non che poteva essere uno di noi, era uno di noi, era un ragazzo che io non conoscevo quindi non voglio azzardare nulla di che, però era uno che in qualche modo, a cui non piaceva quello che vedeva e cercava di fare qualcosa probabilmente per cambiare nel suo piccolo come tutti noi, quindi morto lui ma potevo essere io, poteva essere lei, poteva essere chiunque di noi avevamo tanti compagni, amici che erano lì a Genova quindi è stato naturale anche mollare tutto e partire infatti venerdì verso le 7, le 8, non so sono partito con un altro compagno dell'Ascar in moto e siamo andati per questo viaggio della speranza dopodiché eh, abbiamo dormito e la mattina abbiamo preparato il furgone con le casse, con la musica e, e niente siamo partiti dal campeggio e abbiamo fatto 22. un chilometro forse un chilometro o due poi visto quello, quello che era successo avevamo deciso di tenere la musica spenta per rispetto un po' visto che non era corteo c'è cioè, sempre la musica è sempre un po' una festa almeno io la vivevo così è sempre un modo anche per stare insieme anche se porti i tuoi contenuti, porti le tue idee, però allo stesso tempo è un modo bellissimo di stare in mezzo alle persone, insieme alle persone che magari non la pensano esattamente tutti come te, però è un momento di gioia dal mio punto di vista. Io l'ho sempre vissuti così, cortei, prescindere da come potessero finire o meno. E quindi abbiamo deciso che quel giorno non era un momento di gioia, non era un momento di festa ma che in qualche modo forse la musica era fu completamente fuori luogo e quindi ho preso il furgone insieme a un altro compagno e siamo ritornati al campeggio a posarlo perché ci sembrava ormai una cosa che non aveva più senso e abbiamo avuto tutto il percorso di ritorno al, al campeggio l'elicottero della polizia sopra di noi arrivati al campeggio ti racconto questo perché è un po' particolare. Arrivati al campeggio, il compagno con cui ero sul furgone decide di fermarsi lì perché non, non si sentiva tanto bene. Io ero arrivato la sera prima, sinceramente di stare in campeggio non aveva nessun senso. Quindi praticamente gli dico, ma vabbè, me ne vado. Prima che potessi riuscire ad andarmene, arrivano 5 o 6 cellulari della polizia, già con l'omino fuori dal tetto con il fucile dei lacrimogeni in mano pronto per sparare si fermano davanti al campeggio e alcuni dei ragazzi che erano lì al campeggio sicuramente erano lì e conoscevano la situazione molto meglio di me prendono e vanno e chiudono con la catena il portone questi signori in divisa si fermano alcuni minuti poi prendono e vanno via senza senso Cioè non, non avevano il polso della situazione non conoscevano le strade erano dove non dovevano essere erano in un posto dove non dovevano, dovevano essere, essere. E comunque fatto sta loro sono arrivati e se ne sono andati io in quel frattempo una volta che sono andati via i poliziotti sono uscito e sono tornato nello spezzone di Torino dopo un'oretta perché nel frattempo il corteo si muoveva, era passato del tempo arrivato al corteo mi guardavano tutti un po' strano perché pensavano che fossi stato arrestato io ero completamente consapevole del fatto che il campeggio una volta uscito erano ritornati, questo perché non erano sicuri di dover andare lì ma erano già, cioè è, è stata un attimo la dimostrazione stessa che loro non sapevano neanche bene dove dovevano andare e cosa dovevano fare e avevano arrestato tutti. Sostanzialmente una settimana prima del, del vertice dovevamo scendere giù a Genova per fare un'ultima riunione, eh, una delle ultime riunioni con il Network per i diritti globali che era eh, quel gruppo di realtà e associazioni con cui avevamo costruito l'avvicinamento alle giornate di Genova. Ahimè purtroppo... Eh, siamo stati fermati a un posto di blocco all'ingresso di Genova eh, all'uscita dell'autostrada e durante la prequisizione della mia autovettura eh, la polizia ritrovò un taglierino o meglio non è che lo ritrovò era eh, uno degli oggetti che abitualmente usavo eh, per il mio lavoro io avevo un lavoro nel settore delle edicole e quindi il taglierino mi serviva per tagliare i pacchi, eh, le fascette che tengono i giornali. Eh, lì per lì immediatamente la polizia non è che ci fece molto caso, se non che poi allertata la Vigos eh, sul fatto che eh, dalle risultanze dei, dei controlli emergeva che eravamo tutti quanti attivisti militanti del centro sociale a Scatasuna, eh, dopo una mezz'oretta interlocutoria arrivò in loco una, una pattuglia della Digos e immediatamente il personale della Digos eh, ragionò sull'opportunità di portarci in, in questura quindi eh, dovemmo lasciarli la macchina e, e fumo caricati eh, sulle pantere della, della, della polizia e venimmo scortati alla questura di Genova e in quell'occasione capimmo immediatamente che si trattava di un di un'operazione preventiva che seguiva un po' tutta la canea mediatica che ha contraddistinto l'avvicinamento a con quelle giornate, per cui si parlava di pericolo di infiltrazioni, pericolo di terrorismo, pericolo di qua, pericolo di su e capimmo che la giornata sarebbe stata lunga. Morale della favola, la faccio corta uscimo dalle questure di Genova con un provvedimento appunto di, eh, di vieto, di obbligo di non entrare nel comune di, di Genova per tre anni o sentire le notizie di quello che sta avvenendo a Genova e non poterle vivere direttamente. Eh è stato veramente difficile, molto difficile, eh, se poi aggiungiamo purtroppo eh, l'arrivo della notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, ecco lì, è come se una parte di me eh, si fosse spenta, eh, in quel momento in cui le notizie si rincorrevano e a prescindere dalla eh, nazionalità del ragazzo che era stato ucciso in quel momento era come se una parte di noi fosse stata uccisa e uso questo noi perché penso che ognuno avrà nella sua intimità avuto modo di elaborare questo lutto nelle diverse forme, però c'era un tratto comune a tutti che in quei momenti in cui anche solo uno sguardo o una telefonata faceva trasparire eh, che l'impossibile era diventato purtroppo realtà. Nessuno eh, poteva pensare prima di, di, eh, di, di, di, di quelle giornate che poteva succedere a chiunque di noi. E, e quindi quella consapevolezza eh, di vivere un dramma collettivo non si è spenta in quella giornata. E allora io mi ricordo che mi richiusi in un, eh, diciamo, silenzio assordante nella mia testa per almeno un paio d'ore per capire eh, che cosa avrei potuto fare e avrei voluto fare. Va bene, partiamo. E domani eh, chiamo Davide, che come me aveva vissuto eh, lo stesso foglio di via, e anche lui universitario, anche lui giovane ribelle che non accettava di, di, di rimanere passivo, lo chiamo e gli dico domani ci vediamo la gran madre e e da lì poi in moto vediamo quello che succede ma noi ci dobbiamo andare a Genova un operativo da gamma 14 avanti non siamo forse si oh benvenuti a 7 guarda dove si è venuta con la mia contattazione va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 a gente tem que ter uma ideia de que a gente tem que ter um pouco mais de uma ideia a gente tem a gente tem a gente tem que ter a gente tem que ter In mezzo del mattino all'asilo che è dato al comune, cioè, ai campeggianti, quelli del uh, No Global, cioè, per la manifestazione di Genova. Cioè. Alle 10 poi le compagne hanno preparato il camion, hanno preparato lì. Quando sono partiti verso l'una... Ah, eh, buonanotte, sì. sono partiti verso l'una. partiti verso l'una, cioè, uh, verso la piazza. Io sono rimasto, uh, rimasto nel giardino di quell'asilo, cioè, nel giardino con una ventina. Non lo so quanti erano, perché il giardino era enorme, c'era il giardino grande, c'erano un po' di compagni da tutte le parti dell'Italia. A un certo punto, verso essere due, noi siamo accerchiati da 4-5 cellulari dei carabinieri, attorno a quelli, che sono entrati lì dentro, hanno chiesto i documenti per l'identificazione. Per essere tre e mezza a quattro, che hanno caricato nella macchina, che hanno portato alla caserma di, di, di Pozzanetto. E lì da quando siamo entrati siamo messi fino al giorno dopo, fino al giorno dopo alle 10.30. Durante quella rimanenza nella caserma di Bolzanetto, al primo impatto siamo arrivati, lì, siamo subito messi lì contro il muro. tutte facce contro il muro. Io nel frattempo, ero lì contro il muro, arriva un guardia di finanza, perché l'ho guardato e ho visto la fiamma gialla, che ha cominciato a fumare la sigaretta. A soffiare in faccia, cioè. una volta, due volte, tre volte, cioè. ha fatto tre volte, io non sono reagito cioè, e se n'è andato. Cioè. Poi a un certo punto ci hanno chiamato, hanno spostato per identificazione per uh, accertamenti, ci hanno spostato da una cella, cella all'altra. Cioè. Durante le celle siamo rimasti fino alle 2-3 del mattino, cioè, in quella cella. Cioè. Durante le rimanenze in quella cella, cioè. Abbiamo visto di tutto. E', e pieno di, di eh, compagni e non compagni, li, erano le, le urle, il pianto, poi i canti dei carabinieri, li, uh, tutti i tipi di canti, cantando vittoria, andiamo a caccia, li, li, cioè, poi qualcuno di sempre li, arrivava ogni tanto e spruzzava il liquido orticante negli occhi. Siamo tornati di, uh, verso le due e mezza tre. Ti hanno spostato in un'altra cella e hanno detto: State tranquilli, adesso potete dormire. È. Perché arriva il ministro. il ministro, era il ministro Roberto Castelli. È. In quel momento e mezz'ora silenzio totale. È. Si è messo silenzio totale nella caserma. Poi, dopo le e 5 6, ci hanno spostato in un'altra un cella, un'altra cella di una stanzone. Poi hanno cominciato a smistarli verso le nove e mezza e dieci io non, non ce la facevo più stare lì in piedi mi sono seduto arriva un signore della guardia carceraria uno vestito di posto di ordine ha ordinato di aprire la cella apri la cella, apri la cella ha aperto la cella entrato lì dentro ho cominciato a scaricare su di me le manganellate per dieci minuti scaricare le manganellate nel frattempo mi hanno rotto anche l'orologio era le 9.10. Poi se è andato. Gli altri gli dicevano: "Lascia perdere, quello di ti porta ai guai". Ce l'hanno portato via. L'hanno portato via e sono rimasto seduti lì per terra. il 22 luglio ci hanno portato in carcere di Alessandria, ma prima di portarci in carcere di Alessandria ci hanno portato in una stanza per identificazione, per vedere lì cosa i documenti, per controllare, di fare perquisizione. Ci hanno fatto rispogliare. In mezzo alla gente, cioè, eravamo 4, 5, 6 che cioè, la porta si apre e si chiude. Ti hanno spogliato proprio totalmente per fare l'idea perquisizione. Cioè. Mi sono incavolato e ho chiesto una sedia. Cioè. La guardia carcerale mi ha detto: No, devi sederti per terra. Cioè. Mi sono seduto per terra, con difficoltà mi sono alzato, con difficoltà mi sono seduto. Alla fine hanno fatto la perquisizione e non c'era nulla, cioè. sapevo che. Cioè. Ti Ci hanno portato. Alla ah, fine ci hanno caricato sul cellulare e portato nel carcere di Alessandria. Cioè. Sempre con la mano sulla testa passata. Cioè. Poi ti hanno messo lì dentro, subito in una stanza contro il muro, cioè. ad Alessandria. Arriva la guardia carceraria, ti ha guardato, cosa state facendo così? Eh, e ci hanno ordinato di stare in quella maniera. No, no, no, sedetevi. Cioè. Ci ha fatto sedere, appena siamo seduti tutti quanti siamo addormentati, perché il giorno prima, la notte prima non eravamo, non abbiamo era era mangiato né bevuto. Poi a un certo punto ci chiamano una alla volta e ci hanno smistato nella cella. Cioè. Ci hanno dato un sacchetto di cioè, un arancio, un uovo, un pomodoro, un panino, cioè. ci hanno dato un sacchetto di cata, ci hanno messo nella stanza, abbiamo mangiato e dormito fino al giorno dopo. Cioè. Il giorno dopo arriva il giudice per convalida dell'arresto. Dell arriva il giudice e va a leggere il le, le, le, le, le capo di accusa, cioè, che io di, che di, come si distribuivo a, bastone e spranghe di ferro a tutti i manifestanti. Scendeva dal camion, c'era un camion, cioè, lo distribuivo a loro. Cioè. Allora io mi sono quasi incavolato e stavo rovesciando il tavolo l'avvocato mi ha detto «No, no, no, non fermo». Cioè, mi ha fermato. Cioè. Poi torniamo a due secondi solo in, in caserma di Polzanetto. Alle tre del mattino, mentre eravamo seduti tranquilli, arriva uno con il blicco di carta. Cioè, mi diceva «Per scegliere l'avvocato». Mi dava in mano un documento. Il documento c'è scritto nome e cognome, poi ho indagato di quattro righe vuote, allora io ho guardato in faccia e ho detto, ma indagato di che cosa? Ha detto, indagato di, eh, qui è una storia lunga, ha detto, io risposto, io non posso fermare su una storia lunga, allora non firmi, no, andato e tornato dopo mezz'ora ha scritto tanti numeri, tanti numeri su quel foglio, ha detto, ma cosa sono questi qui? Eh, sono gli articoli, eh, io non c'ero il codice penale dietro per, per interpretarli. Allora, rifiuto di fermare? Sì, rifiuto di fermare, sì. E' di ecco Casalmente Pozzanetta. Ca quando siamo... A... Si sì, è andato oltre? Mm? Sì, perché meglio io sono andato andando avanti e poi tornato indietro due secondi. Va bene, o no? Infatti la, la lettura che poi si è data, cioè che, che la storia ha dato uh, in qualche modo, no? uh, soprattutto alla giornata, alla giornata del venerdì e alla giornata del sabato, eh, è una lettura, boh, non, mi viene, non, non riesco a trovare una definizione, scellerata de, della realtà, nel senso che ci siamo portati da subito e poi ancora negli anni a venire questa, questa caccia all'infiltrato all'interno del corteo, il tentare di trovare un nemico che potesse essere o l'infiltrato della polizia piuttosto che l'infiltrato Ultras, perché si nominavano spesso gli Ultras, piuttosto che l'infiltrato Black Block, piuttosto che tutta una serie di quasi di, di scorie che non facevano parte di, di quel mondo e mi ricordo le giornate dopo Genova quando ci sono state le manifestazioni nelle città, eh, si andava alla caccia di, del fazzoletto tirato sul volto, si andava alla faccia del ragazzo che, che, che insultava le forze dell'ordine, si andava a, a tentare di... Come posso dire di rinormalizzare una cosa che non era normale perché noi siamo usciti da quelle giornate con le ossa rotte con un compagno ucciso e questo per una generazione come la mia eh, non era mai successo noi avevamo i ricordi dei morti di piazza degli anni 70, che comunque erano ricordi lontani non li abbiamo mai vissuti invece la mia generazione per la prima volta ha vissuto un, un lutto all'interno della piazza ucciso da un ragazzo uno di noi che poteva essere chiunque di noi ucciso dalle forze dell'ordine quindi non c'era niente di normale non c'era niente come prima da quel punto di vista non potevamo leggere le cose allo stesso modo mentre dall'altro lato c'era questo tipo di, di lettura di, di necessità no? di giustificare una serie di cose trovando un nemico e il nemico poteva essere esterno cioè gli infiltrati quelli vestiti i poliziotti infiltrati piuttosto che le schegge di impazzite uh, di black block di, gente, di, di questo corpo estraneo a tutto e a tutti che di colpo si, si palesava le verità sono, sono, ben, sono ben diverse e, e tutto questo ha portato anche alla negazione della pratica dello scontro rispetto a un obiettivo cioè, quello che man mano voleva, veniva ucciso da questo punto di vista era proprio la pratica dell'obiettivo che invece è sempre stata una cosa normale nei, nei movimenti quando c'erano da bloccare le centrali nucleari bisognava andare davanti ai cancelli e, non far, e tentare di tenere chiusa questa centrale nucleare non c'era un altro modo eh, e quindi bisognava praticare quell'obiettivo in maniera pacifica significava eh, sedersi, legarsi con le catene farsi scassare di mazzate da parte delle forze dell'ordine in maniera attiva significava tentare di bloccare le forze dell'ordine bloccare gli accessi, fare i sabotaggi e quant'altro, la pratica dell'obiettivo è quella che eh, distingue le parole dai fatti, eh, i movimenti possono solo fare i fatti, non possono fare solo le parole ed è una cosa che abbiamo imparato poi dopo, queste scorie ce le siamo portate dietro per altri dieci anni nel senso che noi abbiamo avuto poi coraggio invece nel 2011 dopo lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena in valle a quando era riuscita ancora una volta la cosa dei black bloc perché eravamo in tanti con i cappucci, i neri avevamo i QA e ci difendevamo dai lacrimogeni, era di nuovo uscita questa solfa, era uscita non all'interno del movimento ma nella narrazione che veniva fatta dai giornali e dalle veline della costura lì per esempio si è riusciti veramente a rompere questa cosa dopo dieci anni e per me è stata veramente una liberazione, sentire dire al popolo della valle ma qua se non ci sono i black bloc perché siamo tutti black bloc se la mettete così e neanche a prendere le distanze ma a rivendicare la pratica di un obiettivo allora lì è stato un sospiro di sollievo cioè dopo tanti anni no? raccontare una cosa come Genova, ragionare su Genova, negli anni, come posso dire, si, si formano delle percezioni diverse, anche se non la si vuole raccontare con, con un l'avevamo detto, no? Eh, il racconto, la storia, le esperienze che vengono fatte fanno sì che anche quando rileggi quelle giornate o le vuoi raccontare a qualcuno, le cose cambiano nel tempo, è normale che sia così. Quello che invece non, ha, non cambierà mai... E io sinceramente anche adesso mentre, mentre ne parlo faccio sempre fatica a, a riuscire a parlarne invece è, è l'uccisione di Carlo l'uccisione di Carlo è una cosa che possono passare 200 anni ma se uno è ancora vivo per averla vissuta la, la vivrà sempre allo stesso modo come quel giorno perché il pensare a, a tutto quello che è successo no, a Carlo, cioè un ragazzo che non era inquadrato eh, nello schema della piazza che c'era in quel momento il coraggio di stare, di stare davanti il tentare l'assalto il tentare e la difesa di, di, del corteo che, che, avevi, che avevi dietro eh, è una delle cose in cui ci siamo riconosciuti tutti chiunque di noi poteva forse essere lì o forse no ma soprattutto per la questione del coraggio e di riuscire a, ad avere coraggio di stare fino all'ultimo davanti e poi morire e quella morte per una generazione come la mia è stata è, ci ha colpito fortemente perché eh, noi sapevamo che si poteva morire in piazza ma è un ricordo un ricordo dei libri un ricordo dei, degli anni 70, un ricordo delle cose quella è stata il 2001 è stata è stata la prima la prima volta che uno di noi è morto all'interno di una piazza ucciso dalle forze dell'ordine ed è una cosa che non potrà mai cambiare quel sentimento che ci portiamo dietro quella rabbia quell'odio quel ricordo che ogni luglio portiamo così alto di, di Carlo oltretutto in passamontagna in, in, una, in una cosa che sentiamo molto, molto nostra eh, quella non potrà mai cambiare chiunque l'ha vissuta la tramanderà sempre con il, giusto, con il giusto odio e con la giusta sensibilità per ricordare lui e per avere sempre un patrimonio che, che ci portiamo dietro che è quello di quel tipo di di voglia di libertà e di, e di affezione alla, alla lotta che è quello che nella realtà rappresenta più di tutto e tutti, qualsiasi tipo di percorso per cambiare, per cambiare le cose, per lottare contro ogni forma di ingiustizia, con un passamontagna e con un estintore in mano.